Quando devono condividere il Vangelo incontrano ostacoli. Di incontrano ostacoli. Perché sono comunque anche delle realtà spirituali dentro di noi. Perché sono le realtà spirituali dentro di noi. Fuori di noi. Fuori di noi. Che cercano di impedirci di fare la volontà di Dio. Che impedirci di fare la volontà di Dio. Ricordate che Gesù chiamò i discepoli per essere pescatori di uomini vivi. In le dire che e li mandò a fare discepoli, non a fare, fare culti. Quindi dobbiamo avere chiaro davanti agli occhi che abbiamo uno scopo, un obiettivo. E anche per, per aiutarvi e per aiutarci in questo periodo. In cui stiamo scendendo per evangelizzare. E quindi per aiutarlo in questo periodo che que stiamo salendo a evangelizzare. Eh, vi condividerò questo corso che sto facendo fare gloria, che è molto bello. Vi sto compartiendo questo corso che sto facendo gloria, che è molto bello. Lo condividerò nei gruppi di mentorato. Lo condividerò nei nuovi gruppi di mentorato. Sono, penso, mi pare, otto lezioni o nove sí, lezioni, okay. una cosa del genere. Sono 8 lezioni. Ogni video dura circa mezz'ora Ed è fatto molto molto bene Ed è, vi dà delle ottime armi per poter riuscire ad evangelizzare in maniera abbastanza facile Però come dicevo anche prima a Pamela La chiave è avere un obiettivo La chiave è avere un obiettivo No, dire va bene evangelizzerò No, decir, bueno, a la chiave è che questa settimana devo parlare a tre persone. La clave decir, esta voy a a e se pensiamo a tutte le persone che noi incontriamo, tre non sono tante. La la semana, tres, no son Nel lavoro, trabajo, mentre aspetti l'autobus, mentre stai facendo la spesa mentre stai al ristorante e passa stai prendendo un caffè e passa qualcuno che chiede l'elemosina? mentre stai in un ristorante passa a alguien ovunque in qualche sito dobbiamo considerare che sono tutti senza scarpe abbiamo che... scritto senza... senza scarpe ah, allora, vale. dobbiamo che pensare che stanno tutti senza sapate già sapete la storia delle scarpe, sì. no? sapete la storia delle scarpe? noi veniamo da una zona dove, dove fanno le scarpe ah, vale. Zona Aversa è uno dei centri mondiali delle scarpe Aversa è uno dei centri mondiali delle Lì si fanno tutte le grandi marche di scarpe que si las di E sapete, qualche anno fa mandarono dei, dei rappresentanti a vendere le scarpe in Africa e hace unos años mandaron unos representantes a vender zapatos en África. E quindi arrivan in Africa per vendere le scarpe. Y llegaron a África para vendere los zapatos. E poi tornaron. Y luego volvieron. E no ven han venduto una sola scarpa. Y no vendieron ni un zapato. E quindi il propietario della fabbrica dice, ma perché qué no se ha riuscito a vendere una scarpa? Así que el propietario de la fábrica pregunta, ¿por qué no pudiste vender ni un solo zapato? Dice, no, es que en África las personas no usan las scarpe que en África la gente no usa, no usa zapatos. Camina con, i per Camina con los pies al suelo. E quindi mandò la seconda volta un altro rappresentante. Envió la segunda vez otro representante. Vida, de de de y cuando llegó, fogli carta pieni di ordini di scarpe. E quando tenía papeles llenos de orden de zapatos. Devo di, di fare più scarpe, dobbiamo mandare tante scarpe, tante scarpe. hacer más zapatos y mandar muchos sí. zapatos il proprietario gli ha chiesto, ma perché hai venduto tutte queste scarpe? il proprietario gli ha chiesto, ma perché vendi tanto sapato? Lì nessuno ha le scarpe, tu immagina quante scarpe possiamo vendere. A lì niente tiene i immaginate quanto possiamo vendere. E così deve cambiare la nostra mentalità. E così deve cambiare la nostra mentalità perché tutti hanno bisogno delle scarpe lì fuori tutti hanno bisogno di Gesù 150.000 persone muoiono ogni giorno cada día. e la maggior parte delle persone là fuori non sa neanche chi è Gesù la de la gente ahí sabe ni quién es però ci dobbiamo concentrare sul nostro scopo sul proposito che Dio ha per la nostra vita que sì. que Dio tiene para vida. quando la pastora stava raccontando dei problemi fra i fratelli quando la pastora stava mi sono ricordato di una intervista che fecero a Gorbachev. Mi ricordo di un'intervista che fecero a Gorba. Gorbachev. Gorbachev. Non so se ve lo ricordate, Gorbachev. Non so se lo ricordate. Era il vecchio presidente della Russia che aveva la macchia qua. Ah, era il vivo presidente della Russia che aveva la mancia qui. Ed era il periodo della guerra fredda. Y era il periodo della guerra fredda. Quasi, quasi come adesso, Stati Uniti e Russia erano uno contro l'altro. Casi come ora, che Stati Uniti e Russia stavano uno contro l'altro. E facevano a Gorbachev una domanda importante. E le dicevano a Gorbachev una domanda importante. Cioè, Ma se arrivano gli extraterrestri e invadono la Terra? E dice: Però se arrivano gli extraterrestri e invadono la Terra? Tu ti uniresti con gli Stati Uniti d'America? Tu ti affrontarías con gli Stati Uniti? E Gorbachev dice sicuramente sì. E Gorbachev dice sicuramente perché abbiamo un nemico comune avremo un nemico comune da combattere perché tendriamo un nemico in comune per pelleare e quindi quando noi litighiamo fra i fratelli cioè, all'interno sì, della chiesa sì, è perché ci siamo dimenticati che abbiamo un nemico comune da combattere perché ci siamo dimenticati che abbiamo un nemico in comune da pelleare ci siamo dimenticati che il ritorno di Gesù è vicino. No che la volta di Gesù sta cerca. E nella nostra vita noi abbiamo uno scopo. Vita abbiamo un e tu devi seguire lo scopo. Quando tu stai seguendo il tuo proposito, tutto il resto attorno non è importante. Ah, il fratello ti ha pestato il piede. Eh, lui, lui, ti il piede. Non fa niente perché devo andare avanti. Dai guarda, devo ad avanti. Ah, è, beh, è successo l'incendio in tale parte Ah, è passato un incendio lì a tal sito Non mi importa, perché devo andare avanti Non mi importa, devo seguire avanti Ah, lì hanno fatto la guerra atomica, la terza guerra mondiale E sono fatto la terza guerra mondiale Non mi importa, Ma perché devo andare, andare avanti adellante. Perché c'è il proposito chiaro davanti agli occhi. Perché è un proposito chiaro davanti agli occhi. Viviamo tempi in cui Gesù sta tornando Viviamo <ride> mostro che che Gesù sta volendo E la Chiesa deve finire di fare eh, le... I capricci come i bambini. Ah, e, tiene que dejar de ser como niños. e bisogna infocarsi nel proposito. Infocarsi in proposito. Perché la lampada deve essere sempre accesa. La luz tiene que estar Vogliamo leggere Matteo capitolo 25? Oh, perdono, vale, Matteo capitolo 25. Dal versetto 1 al versetto 13. Dal uh, versicolo 1 al 13 leggeremo, diciamo, una storia che è molto conosciuta vamos a una storia molto conosciuta però la vedremo in una prospettiva differente mm. però in una prospettiva differente la hai fatto tu? Oh, no, la hai fatto tu madre. ok, vale, Matteo 25 del 1 al 13 entonces il rio de los cielos sarà semejante a diez vírgenes che tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Y las cinco de ellas eran prudentes Y las cinco fatuas Las que eran fatuas fatos, Tomaron sus lámparas No tomaron consigo aceite Mas las prudentes tomaron aceite de sus vasos Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabasearon, cabasearon todas y se volvieron Y a la medianoche Fue un clamor He aquí, el esposo viene, salid a recibirlo Entonces todas las todas vírgenes Se levantaron y aderezaron sus lámparas Y las patas dijeron a las prudentes, dándonos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, porque no nos falta a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Okay. Mas respondiendo el dijo: De cierto os digo, Que no os conozco. Velad pues, que no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Vellate dunque, porque no, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Diez ragazze. Diez chicas. Tutte diez eran vergini. Las diez eran virgins. Tutte diez avevano la lampada. Las tenían la lampada. Pero cinco olio Pero... y cinque avevano l'olio. E cinque no. Però 5 e 5 no. 5 erano stolte e 5 erano avvedute. 5 eran... ah, eran erano. Prudenti. E 5 erano insensate. Qual era la differenza fra queste due persone? tra queste due persone? Che la, la metà aveva okay. perso di vista l'obiettivo della loro vita. Che la metà aveva perso di vista l'obiettivo della sua vita. Amen. Amen sapete una volta ci stavano due fratelli due, uno a fianco all'altro avevano due campi uno a fianco all'altro al al Ed era un tempo di grande carestia y Era un, gran carestia. un tempo che erano mesi che non pioveva un tempo che erano mesi che non pioveva. e quindi questi due fratelli si incontrarono. e se questi due e dice noi crediamo in Dio si in Dios, facciamo una cosa, preghiamo vamos a orar. Perché la Bibbia dice che quando due si mettono d'accordo, la preghiera è efficace e Dio risponde. Perché la parola dice che quando si mettono d'accordo la parola è efficace e Dio risponde. E quindi si prendono per mano e iniziano a pregare. Si stanno per mano e iniziano a orare. In modo che la pioggia possa arrivare e possa arrivare il campo. Para che la lluvia llegue y... bueno, e... E... Bagna il, il campo. Poi finì la preghiera. Terminano la rossione. Uno se ne andò a casa a dormire. Sí. Uno se fai a casa a ah, dormire, perdono. E l'altro se ne andò a zappare la terra e a preparare il campo per la pioggia. E l'altro si preparare il campo per la lluvia. E sapete una cosa? Algo? Quando ha piovuto, l'acqua è arrivata soltanto nel campo di colui che aveva preparato la terra. Tutti e due avevano pregato. Però uno aveva creduto. Però uno aveva creduto. Aveva messo in pratica la fede. Abbiamo posto in pratica la fede. Perché la fede senza l'operatività, senza l'azione è morta. Perché la fede senza morta. La Bibbia dice in Giacomo capitolo 2 dal versetto 19 al versetto 22. La parola dice in Santiago 2 del versicolo 19 al 22. Sotto. La Vai, vai. Vale, Santiago 2 del 19 al 22. Mm. <coughs> Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras. Anque demoni creen y Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero son demonios. Pero son demonios. Se y se van al infierno. Y se van al infierno. Mas cuando le creíamos. Però quando Questo deve cambiare la nostra forma di agire. deve cambiare la nostra forma di Le nostre azioni devono corrispondere a quello in cui noi crediamo. E i versetti di oggi ci parlano di questo. E parlano di Perché nella terra di Israele. nella terra di Israele. Non so se quanti di voi ci siete stati là. Non so se a, a la mano se state in Israele. Vale. Nessuno ci è stato è molto più caldo di Valencia è, Valencia. è un caldo tremendo. È un tremendo ci sono zone di deserto e, e lì dato che c'è questo calore così forte come tanto calore, i matrimoni lo organizzano la sera i matrimoni organizzano la noche e quindi di notte fanno il matrimonio Así que por la noche se las bodas. e lo sposo arriva di notte a casa della sposa e la sposa cosa fa? La dà l'incarico a, a delle amiche vergini di avere delle lampade de tener per fare l'illuminazione allo sposo che arriva per fare l'illuminazione al marito che arriva. E quindi queste donne si mettono fuori durante la notte ad aspettare. Así que pueden, durante la notte, fuera. E quando lo sposo arriva perché già si è salutato con i parenti a casa sua e ha fatto la festa a casa sua. E quando lo sposo arriva perché ha salutato tutti i familiari, si una festa e tutto. Accendono le luci e fanno questo percorso con le luci y con las luces. ed entrano nella casa della sposa y en casa de la e fanno una festa a casa della sposa. Es Sembrano sudamericani. Latino, sì. Fanno festa da tutte parti. Festa da tutto Però funzionava così. Però sì funzionava. Ma c'erano cinque che erano state avvedute. Però erano cinque che avevano sido fatte. Insensate. No, avvedute. Cinque ah. insensate e cinque avvedute. Te, te, te. Prudentes. Prudentes. Vabbè. Okay. E cinque insensate. E Perché si erano portati la, la lampada. Ma si erano portati pure l'olio. È come dire che tu devi andare da una parte. E, a a un sitio, e ti compri una macchina coche, e non ci metti la benzina. Non Sei proprio insensato. insensato. Quante persone per andare da qui a Castiglione? Con la macchina. Con ci andrebbero senza benzina. Eppure come i cristiani come la maggior parte dei cristiani la de è vergine, è virgen, ha una lampada, una lampada, ma non ci ha messo l'olio. Però non le sete. Ve lo, lo ripeto, la maggior parte dei cristiani. La de sono vergini, son hanno la lampada, la lampada, ma, ma non hanno, hanno l'olio. Noi invece vogliamo essere prudenti. Però vogliamo essere prudenti. Che cos'è la lampada? Che è la lampada? Cosa rappresenta tutta questa storia che Gesù ha raccontato? La lampada. Che rappresenta la lampada in tutta la storia che Gesù ha? La lampada rappresenta la tua nuova vita in Cristo. La lampada rappresenta la tua nuova vita in Cristo. La lampada permette alle persone di portare la luce dove loro vanno. La lampada permette alle las... persone di trovare la luce in questo sito dove vanno. E quando noi riceviamo Gesù nel nostro cuore. e quando riceviamo Gesù la Bibbia dice che noi nasciamo di nuovo. La dice che di nuovo. E che diventiamo la luce del mondo e il sale della terra. Essere la luce del mondo significa che la nostra vita ha un obiettivo. Se Portare la luce ovunque tu vai. Però se un servo non serve, a che serve? Però se un servo non serve, a che serve? Se una lampada non c'è la, la luce, a che serve? Se una lampada non tiene luce, a che serve? Quindi la, la lampada rappresenta la conversione reale delle persone. La lampada rappresenta la conversione reale delle persone. La nuova nascita. È il nuovo nascimento. Però se questa nuova nascita non produce una luce, non serve nulla. Gesù dice una cosa molto importante. Gesù dice molto importante. Che se il sale perde il sapore, non è buono a niente, soltanto ad essere gettato. per essere tirato. E quando noi non abbiamo chiaro davanti a, a Dio il nostro percorso, il nostro obiettivo, e claro de y objetivo, il nostro proposito, proposito siamo come una lampada senza luce. Cosa rappresenta quindi l'olio? L'olio è quello che all'interno della lampada dà la fiamma e l'aceto è il che la chiama dentro della lampada non so se sapete come è fatta una lampada antica cioè, è come è una lampada antica no? è molto simile a questa, questa cosa è molto simile a questo tiene un beccuccio che esce tiene questo pico che sale e tiene un serbatoio un e diciamo, un contenedore e ha un po' come una sorta di lana che esce fuori e es la, la mezza ah, che sale quindi quando tu accendi ah, sì, quando sale, vedi la, la che fiamma viene. di qua la e ti consuma l'olio che è nel serbatoio ti consumi l'olio che stai quindi quando tu hai la lampada, eso, la lampada ma non c'è l'olio no hai voglia di accendere non funziona non funziona è come una macchina un che se non gli metti la benzina se non, gasolina, non va da nessuna parte no, no, no. e che cosa rappresenta quest'olio? che rappresenta l'olio veniva usato come unzione e la fede era seca... solo per la Rappresenta l'opera dello Spirito Santo. Rappresenta l'opera dello Spirito Santo. Rappresenta il proposito che Dio ha per la nostra vita. Rappresenta il proposito che Dio tiene per la nostra vita. Quando Dio chiama Davide, Dio chiama David, lo unge. Lo un... per... Perché gli dà un proposito. Perché gli dà un proposito. Quando Dio chiama la nostra vita. Quando Dio chiama la nostra vita. Ci dà lo Spirito Santo, lo Santo perché ci dà un proposito. Nos da un proposito. Il proposito è quello di testimoniare agli altri di Lui: siate allora. di... pescatori di uomini vivi. Efesini 2,10: Efesini 2,10: Efesini 2,10: Perché siamo, Hecchurra Sulla, creados in 2, ah, sì, 2, mm. suya, en Cristo Jesús para buenas obras. Las Dios para en Siamo stati creati o con uno scopo. Con un lo scopo di Dio non è che tu devi venire la domenica in chiesa a fare alleluia, gloria a, a, a Dio. Il proposito di Dio non è che domenica alla Chiesa dicendo alleluia, gloria a Dio. Ma la tua vita ha uno scopo. Sino che tiene un e lo scopo non è che tutta la settimana ti devi alzare per andare al lavoro e per avere poi 15 giorni di fere all'anno. ¿Y tu propósito no es despertar despertare de la mañana para trabajar y luego tener 15 días de férias al, al, al año? No es este el propósito de tu vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Por tantos años los filósofos se han interrogado. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Es vida? Han escrito libros para tratar de entender el sentido de la vida. Y la respuesta me lo doy, es muy simple il senso della vita e avere uno scopo in Dio e fare di tutto per poterlo realizzare e fare di tutto per realizzarlo. noi siamo opera di Dio dice la parola siamo sopra per realizzare le, Lui noi le realizzare le opere che Lui ha preparato affinché noi le compiamo e qual è l'opera che, che dobbiamo compiere? andate per tutto il mondo, mondo. proclamate il Vangelo fate discepoli insegnate discepoli ad osservare le cose Que yo he a enseñar ho insegnato a a los discípulos a hacer que los discípulos enseñen lo que yo os enseñé. Finché que no hasta que yo vuelva. ¿Y sabéis, qual è la noticia ¿E la noticia cuál es? Jesús está a retornar. Está ¿Sabéis, prima della di Gesù qual era la notizia? antes della la vuelta de Jesús, ¿cuál era la noticia? El Mesías está por, Mesías está por nacer. L'angelo andò dai, dai pastori. Il se los Una buona notizia, è nato il Messia! No notizia, il Messia gli sì. angeli che cantavano! E tutti i pastori felici lì a vedere il bimbo nato! Il niño Però il bimbo è nato! Il niño è cresciuto! Crescio. È morto sulla croce per i nostri peccati cruz. e ci ha lasciato un altro compito! E ci ha tarea! che è il compito della chiesa che è delizia, di fare discepoli di e ci ha detto guardate che io sto per tornare e digo, lo sposo sta per tornare e, per e quando tornerà e quando va a volver, incontrerà le vergini lungo la strada lungo quale saremo noi? Quale saremo? le prudenti las o le insensate? O insensate. che cosa c'è nella nostra lampada? c'è l'olio o l'aria? o l'aria? sapete i cristiani super santos? i cristiani super santos mi, mi piace questa parola perché quando ero bambino c'era un pallone per giocare a calcio questa parola perché quando ero un niño aveva un pallone per giocare a fútbol in Italia, in Italia e la marca era super santos la, e la marca, era... la marca era super santos è vero, così, è vero un pallone è una arancione una è un pallone arancione che era molto bello per giocare leggero era molto leggero però subito si bucava però si se... forava si forava, se forava, se forava e costava molto poco era molto economico e costava molto era molto economico super santo super santos e così sono molti cristiani mm, e ci sono molti cristiani super santos, super santos. però pieni di aria di aria mm. <laughs> e che si ferma proprio Cristiani belli fuori. Cristiani sono fuori. Ma vuoti dentro. Ma basi fu dentro. Cristiani che si litigano fra di loro. Cristiani che togliano tra i loro. Perché si sono dimenticati che abbiamo un obiettivo, abbiamo uno scopo. Perché si vogliono che tenerevono un obiettivo e un proposito. Quelle vergini si erano dimenticate lo scopo per cui avevano avuto una lampada. Queste virgini si avevano gli dato il proposito per il cui tenivano la lampada. Ti state dando una lampada per fare luce. Ti una lampada per fare luce. E non ti porti la benzina. E non ti dico la gasolina. E nella nostra vita ci è stata data una lampada, per fare luce. E è una, una lampada per fare luce. E Gesù dice che la luce non può essere messa sotto la tavola. E la si poner mesa. Ma si deve mettere per farla splendere. Para que devi splendere con la tua vita, y es que con tu. devi parlare del Vangelo agli altri. Es que non è? Ah, va bene, mi comporto bene. No bueno, porto bien. E la gente vedrà che mi comporto bene. E alla fine mi dirà: Ma tu per caso sei cristiana? Mi voglio convertire. E alla fine va a dire: 'Peracaso cristiana? Io mi quiero convertire.' Perché questa è l'idea. Perché es questa è l'idea. Questa è l'idea che avevo pure io. Esa è la che io ah, la testimonianza è la prima forma di evangelizzazione. La, forma evangelizzazione. la gente vedrà che mi comporto bene. La gente va a vedere che io mi porto bene. E dirà, ah ma tu sei diverso, è qualcosa di diverso. Es, però, cara, Voglio quello che hai tu. Quiero lo que tu E mi convertirò. Mi convertir. E diventerò evangelico. E essere evangelico. Notizia. Notizia. Questa cosa non è biblica. Eso non è biblico. La Bibbia non dice andate per il mondo a fare buona i buoni testi, i buoni la, comportamenti. La parola non dice di andare per il mondo e di portaros via. No, no, la Bibbia dice andate per il mondo e predicare il Vangelo. La parola dice di andare per il mondo e predicare il Vangelo. La gente non si convertirà con la tua buona testimonianza. La gente si converte con attraverso la predicazione della parola di Dio. La gente si converte attraverso la parola di Dio. Questa è la Bibbia. Es la Bibbia. Dobbiamo rompere quello che c'è nella nostra capoccia. Dobbiamo romperlo nella nostra capoccia. Perché molti pregano. Ah, Signore, il risveglio. Signora, il signore Converti tanta gente, converte molta gente. Non è biblico. Non è biblico. Nella Bibbia non leggi pregate affinché la gente si converta. La parola non dice orate per che la gente si converta. La Bibbia dice andate per il mondo, predicate il Vangelo. La parola dice por il per il mondo e predicare Chi avrà creduto sarà salvato. Chi creerà sarà salvato. Chi non è creduto non lo crede, già è condannato. E chi non crede, già scondannato. Dobbiamo rompere. Amén, amén. Non è che la capoce. Sicuramente è buono avere una buona testimonianza. Sicuramente è buono tenere un buon testimonio. Sicuramente è buono pregare. Sicuramente è buono andare. Però bisogna cambiare. cambiare. Ci manca la benzina dentro la lampada. Possiamo tenere la lampada più bella di questo mondo. la lampada del mondo. Ma se non ci metti la benzina, non c'è luce. Dobbiamo predicare la parola. Predicare la parola eh? È la nostra unica, è nostra unica soluzione. E se io capisco che questo è lo scopo della mia vita. E che è il della mia vita allora mi unirò anche insieme al mio fratello antipatico che non posso vedere. E mi anche con il che mi male. Ah, anche con il pastore italiano che è antipatico che viene da fuori. <ride> che cae fuori. Perché abbiamo un obiettivo comune. Non siamo nemici fra di noi. No somos entre il diavolo vuole farci vedere nemico l'altro fratello o l'altra sorella. Il In modo che noi ci concentriamo su litigare fra di noi. Para que nos en entre nosotros, invece di realizzare il piano. Realizzare il plan. Le vergini avevano tutto nelle mani, mani. Ma si erano dimenticati lo scopo della loro vita. Però il proposito. Illuminare l'entrata dello sposo. Illuminare l'entrata dello sposo. Quanto è bella questa figura. Noi dobbiamo illuminare il ritorno di esatto. Gesù e la Bibbia dice che quando il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo Gesù ritorna, Gesù va a questo è potente, esatto. lo sposo entra quando noi iniziamo a fare luce. Gesù tornerà quando la Chiesa inizierà a predicare la parola di Dio in ogni posto. Gesù la va a la lugar. L'obiettivo della tua vita. Hai uno scopo. Tienes un proposito e lo scopo non è quello di occupare un posto in una sedia il ma essere pescatori di uomini vivi fare discepoli discolo, aiutare, gli aiutare gli altri ad essere trasformati e cambiati questa è l'opera di, di Dio che i malati siano guariti che, los sian sanados, che i morti siano risuscitati e, sian e il Vangelo annunciato ai poveri a e, annunciato a e a ogni persona nella bibbia troviamo vari esempi C'era un giovane ricco. Quanto è bella questa, questa persona? Perché era giovane e ricco? Sicuramente un sacco di ragazzi ci andavano dietro. Giovane e ricco. Giovane e ricco poteva dire che aveva tutto nella vita, tutto nella vita. e quando disse a Gesù signore però che cosa devo fare? qual è lo scopo? Le iba, le pidió a Jesús, tengo Gesù gli disse osserva la parola Osserva la parola. Gli stava dando la, lampada, stava dando la lampada. I dieci comandamenti. E lui dice, io questo già lo faccio. E dice, esto lo hago. Perfetto. Perfetto. Allora vendi tutto quello che hai e seguimi. Entonces, vende todo lo que y Adesso Gesù gli sta dando l'olio. Gli sta dando il mandato. Le però sapete com'è? Però lo giovane e ricco. Giovane e ricco. Aveva il Ferrari parcheggiato in casa. In casa. La Iacuzzi. La, la villa con piscina. La sua mansione con piscina. E che faccio? Vendo tutto. E come vuoi a vendere tutto? E poi dove me la faccio il bagno? E, e, poi, e dove non mi bagno? Non c'è più la Io ya non tengo l'aguzzi. Rimango solo con la lampada. vedo con la lampada. Senza l'olio. Però senza Giovane e ricco. Giovane e ricco ma stolto, imprudente, insensato. Noi cosa vogliamo essere? Prudenti o insensati? Prudenti o insensati? Con questo non voglio dire che dobbiamo vendere ognuno di noi tutto quello che ha. Non è questo il significato di quella parabola. Non è questo il significato del Ma che noi dobbiamo seguire Gesù. Sino che che a Gesù. E se, se per seguire Gesù devo staccarmi da cose che mi tengono attaccato lo devo fare. Se per Gesù tengo que che tengo que Perché l'obiettivo della mia vita è quello di essere una lampada che non è testimoniare la testimonianza che non è il ma è l'evangelizzazione la predicazione della parola Predicare la parola Zaccheo l'aveva capito Zaccheo l'aveva capito era basso di statura era piccato però intelligente è quando Gesù gli predicò la parola di Dio quando Gesù gli predicò la parola di Dio disse ok dico, vale. do tutto quello che io ho rubato indietro do tutto quello che io ho rubato indietro do tutto quello che io ho rubato indietro che Dio possa toccare tutti i politici. Dio possa toccare <ride> tutti politici. Sai quante cose ridistribuiranno? Ma quante cose hanno di <ride> Quattro volte quello che aveva rubato, Zaccheo. Devolviò quattro volte quello che robò. Perché? Perché? Perché lui si rese conto che l'obiettivo della sua vita non era accumulare soldi. Perché si dice che l'obiettivo della sua vita non era accumulare dinero. Ma era seguire Gesù. Sino seguire Gesù. Predicare Gesù. la parola di Dio. Praticare la parola di Dio. E quindi disse, io voglio chiudere tutte le cose sbagliate che mi sono lasciato dietro. E io voglio serrare tutto, eh, tutto lo male che mi ha detto Restituirò tutto quello che ho tolto. Voi tutto che ti temi. E seguirò Gesù. E seguirò Gesù. I tre? Pietro, Giacomo e Giovanni. Pietro. Pedro, Santiago y Juan. Encontraron a Jesús. Encontraron a Jesús. Y Jesús, Jesús le dijo, leemos Luca, Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 10 y 11, <coughs> Lucas capítulo 5, 10 y 11. Y así mismo a Jacob Jaco Jaco y a Juan, hijos de Zebeteo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. E come llegaron a terra gli barcos, lasciandolo tutto, le seguirono. E accontò. E quindi io mi sono sempre chiesto. Y pregunté, ma perché hanno lasciato ogni cosa e l'hanno seguito? Perché e lo siguieron? Non potevano dire, va bene, pesco un poco pesco, un poco. pesco di qua, un poco di là. non potevano dire, bueno pesco un po' qui, un po' di là. Gesù esigeva da loro la concentrazione totale sul proposito che Dio aveva. Gesù le exigia l'enfoque totale e il proposito che le teneva. Non sto dicendo che dobbiamo lasciare il lavoro, ma la sto dicendo che dobbiamo lasciare il lavoro. Però il lavoro mi serve per pagare le bollette, Però il lavoro mi serve per pagare la, le tasse. Factura. qual è? Le fatture. Quello che io devo fare nella vita che nella è, è essere pescatore di uomini: di un, proposito. un proposito. Quante persone hai pescato? Quante persone pescate? Io ricordo una sorella una volta. Io ricordo una hermana. Ah, apostolo, mi hanno profetizzato che ho il ministero di evangelista. E eh, apostolo mi hanno profetizzato che ho il ministero di evangelista. Ah, molto bene, sorella. Molto bene, hermana. E nell'ultimo anno quanta gente hai portato al Signore? E nell'ultimo anno quanta gente hai portato al Signore? Ah, nessuno. Noi. E negli ultimi cinque anni quanta gente hai parlato di Gesù? E negli ultimi cinque anni quanta gente hai parlato di Gesù? Nessuno. Nadie. E da quando ti sei convertito, a quanta gente ha parlato di Gesù? E da che ero a quanta gente ha parla di Gesù? A nessuno. A nadie. E che ministero evangelistico di, <laughs> <¿Qué> Ma Evangelistico <laughs> <tiene sin evangelizar? laughs> Lampade senza olio. Lampade senza Persone vergini. Nate di nuovo. Vergini nel senso che si sono purificate anche dai loro peccati, dalla loro vita passata sbagliata. Dì, purificarono della sua vita passata proprio non hanno capito che ci vuole il proposito però non hanno capito che ci vuole il proposito che se Dio ti ha salvato che se Dio si salvò, non è per stare seduto in una sedia è per stare sentato una sedia ma è per adempiere uno scopo sino un quindi guarda la persona fianco a te a e digli tu hai uno scopo e tu tieni un proposito pescatore <ride> di uomini pescatore di uomini Sapete, a Valencia sulla spiaggia trovi persone che pescano con la canna. Se a Valencia la play in controle persone pescando con la canna. Non so se avete mai pescato. Non so se avete mai pescato alcuna volta. Ci vuole pazienza per si, pescare. Ci vuole molta pazienza per pescare. Però devi stare là. Però devi stare lì. Devi buttare l'amo. Devi tirare la canna. E alla fine qualcosa sempre porti a casa. Si, mi arco, Devi pescare. Pescar. I pescatori di uomini de non sono quelli che sono lì sulla barca. Non sono quelli che stanno lì nel barco. E il pesce sale da solo. Il pe pescato sale solo. Non funziona così. Non funziona così. I pescatori molte volte sono anche senza barca, sono sulla sabbia. Che a volte stanno stati senza barco, in l'arena. Però sono lì a lanciare l'amo. Però stanno tirando la carena. A lanciare propositi. A tirando propositi. A lanciare opportunità. Uh, ti dando opportunità. Hai ah, già una di questo. Che ti hai già una di questo? Parla di Gesù. Uh, parla di Gesù. No, ma a me di Gesù non mi interessa niente. No, nah, però, mi però a, Pero a me non importa nulla di Gesù. Però dall'altro inizi a parlare. Però ah, mi iniziamo a parlare. Amo. La carne. Bueno, È eh. una isca. Cammina con le esche. Cammina con le esca. Semina la parola di Dio. Sembra la parola di Dio. Predica il Vangelo. predica la parola questo è il destino della nostra vita. Questo è il della vita. Unito col discepolato. Con il discepolato. Come possiamo essere pronti come, a illuminare? Come La prima cosa dobbiamo avere, lo Spirito, La prima cosa dobbiamo avere lo Spirito Santo. Se non abbiamo lo Spirito Santo non riusciremo ad essere efficaci nella nostra evangelizzazione. Se noi teneremo nello Spirito Santo, non potremo essere efficaci nella evangelizzazione. Quando Gesù eh, disse che sarebbe arrivato lo Spirito Santo. Quando Gesù disse che io arrivare lo Spirito Santo. Atti degli Apostoli, capito 1, verso 8. In Ecciò sono Dice voi riceverete lo Spirito Santo Santo. E mi sarete testimoni. mi saresti testigo. Cioè loro hanno dovuto aspettare di ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Per poter essere testimoni. Perché dobbiamo essere testimoni. con potenza. Perché dobbiamo essere testimoni con potere. Mm. Cioè prega per i malati. O sea, ora per i Che guariscono. E che Perché tu hai autorità. autorità. Però questo lo puoi fare dopo che hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Per questo è importante. Se non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, pregare per ricevere il battesimo. è importante, se non il battesimo dello Spirito Santo, orare per Perché la promessa è anche per te. Perché la promessa è anche per te. Se non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, se non, il del Spirito Santo, se non parli in altre lingua hai bisogno dello Spirito Santo. Perché quando evangelizziamo non dobbiamo solo portare le parole. Solo que palabras, ma anche la potenza di Dio. Sì, poder de Dios. Pregare. Parare. Cacciare i demoni. Liberare i, liberare i posseduti, guarire i malati, risuscitare i morti. Amen. Amen. Non si tratta solo di parlare, non si tratta anche della potenza di Dio. Sì, la seconda cosa è iniziare ad agire. Es a Metti all'opera la tua fede. Obra tu fe. Come diceva Giacomo, se tengo fede e non le opere, sono morto. Como decía Santiago, si, la fe sin una hora, es muerta. Anche i demonios creen. Hasta los demonios creen. Pero no evangelizan. Pero no evangelizan. la fé. De... Si yo tengo fe. Devo mettermi all'opera. Devo che all'opera. E lo dicevo prima ad di una sorella. Di Datti degli obiettivi. Uh, ponte metas. Ah, questa settimana io parlerò a due persone. La a questa settimana parlerò a tre persone. A e sforzati di realizzare quell'obiettivo. E di Ah, forse sì. la prima settimana non ce la fai. Forse sì. la seconda quasi ci sei riuscito. Lo Ma se tu hai l'obiettivo avanti, lo porterai a compimento però se tu hai un obiettivo delante lo cumplirás poniti mete. Ponte in un tempo datti un numero in un tempo datti un numero una meta che sia misurabile come si dice una meta che sia medibile medibile tre persone in una settimana tre persone in una settimana quante persone incontriamo per la strada gente per la calle? quante persone incontriamo alle sedute dei, degli autobus Quanta gente en, en los buses? i nostri amici di lavoro del trabajo, i nostri compagni di scuola del andiamo a mare insieme Vamos e stiamo lì e parliamo non lo so del cisme delle cose varie parliamo anche di, Gesù. Allora, anche di Gesù non costa nulla pescare non ci costa nulla Però dobbiamo realizzare il proposito che Dio ha per noi. Quindi ricevi lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo inizia ad agire. Actuar, affinché la tua fede non sia una fede morta. Para que tu fe no esté muerta, ma affinché la tua fede sia una fede viva. Para que tu una fede viva. Quindi siamo stolti o siamo avveduti? Así que somos o ci dobbiamo preparare. Per il ritorno di Gesù. La de Jesús. Lo sposo sta tornando. El está volviendo. La lampada deve stare sempre accesa. La lampada deve stare accesa. È accesa. O l'abbiamo nascosta. O l'abbiamo scondita. Dire un tempo nuovo. En un tempo nuovo. Ci sono rivelazioni di molti profeti. Hay rivelazioni di molti profeti. Che arriveranno persecuzioni negli sí. anni. La Chiesa deve essere pronta. La lista. E noi ci dobbiamo preparare. Ci potranno chiudere i locali. i locali. Ci potranno chiudere internet e YouTube. Inter internet YouTube. Però non ci potranno mai togliere la parola. La dobbiamo prepararci. La Chiesa deve prepararci. La Gesù sta per tornare. Gesù Amen. Allora, vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo piedi? Salutiamo le persone che ci seguono in diretta. Salutiamo in diretta. Preparati. Preparati. <ride>